Vanessa Incontrada in forma perfetta, le vacanze e il ritorno in tv. Vanessa Incontrada, il relax estivo e i nuovi impegni. Reduce dai Wind Music Awards. Vanessa Incontrada sarà protagonista anche questa sera su Canale 5. Alle 21.15 andrà in onda infatti la replica del film TV Angeli, con Raul Bova, che la vede nelle vesti di Luisa. L'attrice spagnola in questi giorni si sta dividendo tra vacanze e lavoro. Presto la 38enne sarà infatti protagonista sul piccolo schermo con tre nuove fiction. La stagione 2017-18 vedrà la conduttrice nelle vesti di tre donne. Tre mamme diverse ma determinate, pronte a battersi per i figli. Presto Vanessa Incontrada tornerà a vestire i panni di Lisa Marcelli nella fiction Non dirlo al mio capo 2. L'artista affiancherà Lino Guanciale e dovrà mandar giù il ritorno della moglie del suo capo, con il quale ha iniziato una storia travagliata. Vanessa Incontrada, le foto delle vacanze e i progetti in tv. Vanessa Incontrada sarà la protagonista femminile, oltre che in Non dirlo al mio capo 2, anche di due nuove fiction, Scomparsa, in onda a novembre, e Il Capitano Maria, in tv nel 2018. Nella prima serie l'attrice interpreterà Nora Telese, una donna che dovrà affrontare la scomparsa della figlia. Nella seconda fiction invece la incontrada sarà il capitano Maria Guerra, divisa tra lavoro e famiglia. In queste settimane sono iniziate le riprese di Non dirlo al mio capo 2. Vanessa Incontrada continua a dividersi tra lavoro e relax. In questi giorni l'attrice ha infatti pubblicato una serie di foto che la riprendono al mare. Sorrisi e paesaggi mozzafiato pennellano quotidianamente il profilo Instagram dell'attrice che appare in forma smagliante. L'artista ha regalato di recente ai suoi fans due foto, visibili in basso. Nell'immagine a sinistra la incontrada è impegnata in un'immersione. Nello scatto in basso a destra l'attrice è invece in bicicletta. Insomma, le critiche ricevute dopo i Wind Music Awards sembrano un ricordo lontanissimo per la 38enne spagnola che si gode le sue vacanze in vista dei prossimi impegni televisivi.